E anzi direi good evening to everybody, eh, Siamo alla nostra eh, edizione di Now and Together per Linea Pelle Fair e come di consueto l'abbiamo chiamata Home Edition perché in questo momento stiamo raccontando nella nostra quarta settimana eh, Stiamo parlando alla nostra social community, per cui tutta la nostra community italiana e internazionale e questa sera iniziamo con un'ispirazione un particolare. Voi ricordate oramai per tutti quelli che ci seguono che il nostro mantra è ispiriamo gli suggerimenti, ma nel modo particolare condividiamo i pensieri di personaggi che in questo momento riteniamo eh, veramente degli eh, opinion maker, delle persone che stanno lanciando un pensiero che darà veramente una visione futura. Eh, parto immediatamente con eh, il nostro primo guest, che è Marco Campomaggi, presidente... Ciao a tutti. E, eccole, fondatore di Campomaggi Bags, molti sicuramente lo conosceranno e sicuramente avranno anche acquistato le, le sue borse e poi diamo la parola a Luigi Talienti executive chef del ristorante Lume di Milano e eh, posso dire Luigi Talienti che è una sorpresa per noi questa serata per poter avere questa combinazione tra moda e food Buonasera, buonasera a tutti Buonasera a tutti e due buon... e anche grazie per, per aver partecipato e per aver accettato di, di chiacchierare, di parlare, di condividere una visione nuova, io direi alla maniera italiana. E alla maniera italiana vuol dire lanciare un messaggio che noi abbiamo definito il vero autentico. Poi il vero, ci è piaciuto anche già tradurlo, il vero autentico, the real authentic. È una parola chiave, è una parola che ci porterà a sviscerare come le contaminazioni valgono moltissimo quando noi stiamo parlando di Italia, made in Italy e anche creatività. Eh, inizierei con questo video. con questo video che ci accompagna al mondo di Marco Campomaggi. Questo è il video che in pratica si vede il mio paesino dove sono nato. Mm -hmm. e, e racconta un po' la, la storia che da come sono partito, in realtà. Qui non c'è la, la, la, la musica auretta del video. Sì, la posso anche aggiungere così si ascolta. Perché in realtà la, la musica serve anche per capire quali sono i rumori che si fanno mentre, mentre si fanno queste cose. E questi sono in pratica gli oggetti che faccio, sono, sono borse che vengono fatte da pelli naturali. Io da, dall'inizio sono partito. Non pensando di vendere le mie cose, quindi sono partito proprio perché mi piacevano fare questi Mi piaceva la pelle, il cuoio, il cuoio naturale. E quindi la mia partenza è più è stata per, per fare un qualcosa che mi piaceva e non tanto perché. Dovevo e quindi doveva essere una cosa vera per me ed è una delle cose che, che, che contano, secondo me, nella, nella verità delle, delle, delle cose. Queste eh, sono alcune. Io sono amante della, di tutto quello che è molto il fatto a mano, in effetti mi piace, Marco. Che, che mi hai proprio detto metti in evidenza i suoni perché i suoni fanno parte della verità. Sì, eh, devo dire che la, eh, cioè quando, quando uno parte e, e comincia ad avere, insomma, ha un sogno che, e, e pensa di realizzare qualcosa, è un qualcosa che eh, lo, come, per quello che, come, per, per come sono, ho iniziato io eh, è stato un qualcosa che non faceva parte. Della mia storia. In realtà è partito come uno scherzo per, perché mi piacevano eh, i materiali, che erano, ero affascinato da questo materiale, a questo cuoio, e la, il, il cuoio naturale, fra, fra l'altro, fa un rumore particolare. Quando lo, lo, lo, lo, eh, quando lo manipoli. Ed è il cuoio naturale che è appunto naturale perché è stato fatto, conciato con delle, delle degli estratti di piante eh, rimane sempre vivo e quindi mi, mi dava questa, eh, questa piacere nel pensare che, che potessi modellare un prodotto una, una materia ma che poi lei rimanesse comunque viva nel cambiare col tempo e, e, e che prendesse quasi le, le, le abitudini de, di chi poi portava quella borsa perché la borsa di cuoio comincia a trasformarsi e comincia a diventare unica anche per come uno la porta, perché, perché assume uh, delle, delle forme diverse. E quindi mi, mi, mi è sempre piaciuto questo abbinamento. Per cui come hai preso la sfida quando abbiamo pensato a food and fashion insieme? Per cui in questo caso al primo momento hai detto ho oh, veramente tanti elementi, che si collegano e fra un po' ovviamente li vedremo io, io sono solamente quando eh, mi spans per arrivare no ti dico eh, quando mi hai chiesto di fare questa cosa e mi hai detto di abbinarla al, al cibo a, al, cioè a qualcuno che eh, come me crede che eh, l'autenticità eh, sia nella, in una ricerca continua eh, ma che poi possa essere eh, una ricerca che, che, va, che parte dalle materie prime e, e parte eh, con un obiettivo, quello di emozionare, quello di eh, creare un qualcosa di, non dico unico, ma certamente riconducibile a un'identità. E quindi, secondo me, la, le cose che faccio io, eh, eh, mi, preoccupo, mi preoccupo sempre di ricondurle a una verità ha un'autenticità eh, più che a una verità cioè un'autenticità in riferimento a quello che, mi deve che, che io penso che debbano rappresentare quindi, eh, e quindi lo, lo, lo faccio, secondo me è molto vicino a, al lavoro di, una, di uno chef perché, perché deve comunque eh, ricondursi a, a un prodotto che è riconoscibile, suo e quindi mi piaceva questo, questo abbinamento mi sembrava fosse una, una cosa molto interessante anche perché poi eh, sono convinto che le cose che hanno, eh, che hanno questi valori sono, sono valori che eh, sono riconducibili a una posizione molto, molto chiara di chi, di chi fa queste cose in riferimento a a, a tutto quello che ci sta dietro al prodotto, il prodotto è soltanto una, diciamo, un risultato di, di, di una serie di, di ragionamenti, di, di una serie di posizioni che si prendono eh, in, in riferimento a tante cose, a come, a come scegli materie, le materie prime, a chi, a chi eh, prendendo cura e pensando a chi le deve poi fare queste cose, perché le deve fare con, con passione, con, con cuore. Con, uh, dando quel, dandogli quel respiro che poi riconosci nel prodotto e, e così è nella cucina. Penso che la cucina sia molto vicina alla la creatività. Penso che siano due cose che, eh, una cosa indispensabile in due, in due lavori come questo. Io posso dire che ho già delle domande, eh, però non so se passare immediatamente. Ho già delle domande, voglio dire che la gente si, che sta ascoltando. <coughs> già Si sta già un po' scaldando i motori, però mi piacerebbe far conoscere di più eh, voi due, i nostri due ospiti. Per cui se siete d'accordo io passerei adesso a conoscere anche Luigi per capire il suo, la sua parte, perché mi piace questo, questo elemento di conoscerci e poi cominciamo a entrare nelle varie domande che stanno già scatenando. Parto anche qui con un video. Io stavo vivendo in un ristorante 3 stelle Michelin e avevo davanti uno chef che è stato un artigiano innovativo allo stesso tempo, che aveva la consapevolezza di quello che stava facendo, di quello che stava rivoluzionando in quel momento in Italia, ma che lasciava largo spazio più a quello che era la sostanza di cucina che non alla spettacolarità che poteva girare intorno. Allora in questo caso lascio la parola veramente a... a Luigi prima di vedere un altro video così ci dà una prima, una prima sua introduzione Allora niente innanzitutto ringrazio ancora e, e condivido a pieno le parole di Marco e di quanto ha detto prima nel senso siamo molto in linea su, su, sulla filosofia, sulla sulla messa, a punta di questo, sulla messa a punta di questo pensiero. Il video che abbiamo visto fa parte di un video, è un pezzo di video che, ha, che io ho voluto fare fortemente e che raccontasse eh, un pochettino, è uno storytelling, quindi ero, ero nella cascina dell'orto di mio zio, con mia mamma che cucinava i fiori di zucca, eh, con mio papà che aveva acceso la griglia, bevevamo una bella bottiglia di vino bianco Ligure, quindi in Liguria, dove sono adesso, e e credo che fosse l'ambiente più, più giusto per, per raccontarmi, perché ero a casa mia, in una dimensione che mi faceva stare bene ed è dove un po' tutto è nato, nel senso, perché poi noi abbiamo un cammino che si è già scritto, che noi cerchiamo di modificare in qualche modo, ma tutto è nato lì, tutto è partito da lì, quindi... Uh, era bello raccontarlo proprio nel, nel luogo dove, dove, dove, dove diciamo che era stato concepito, o perlomeno dove era partito. Eh, sì, in quel pezzo di video ho parlato di, di uno dei miei maestri, ma è quello dove, al quale io forse sono più affezionato perché lui è stato realmente un artigiano. Non è, non è uno chef nato cuoco, ma è uno chef diventato cuoco. Eh, attraverso proprio la, la, la sperimentazione, la passione che aveva e che ha saputo anche trasmettere ad alcuni dei suoi cuochi, tra i quali io, io in primis, credo. Eh, tra l'altro, è uscito da poco un'intervista sua, dove, dove mi cita dicendogli che in, questo, in questa fase, probabilmente ho, ho una, sono arrivato a un punto di maturazione personale e anche di cucina, dove riesco a esprimere tutte e due le cose insieme, no? Che è un po' una, un equilibrio tra, tra la, la, la persona al, al di fuori della cucina e la persona che poi entra in cucina e che gestisce eh, il suo pensiero, no? Non so se, se, se, se passa come concetto. E, e poi, niente, il resto, il resto è quello che è stato fatto sino adesso con una visione di grinta e di appetito costante per quello che sarà il futuro. Quindi tutto sempre alla ricerca costante di nuove sfide, alla ricerca costante di nuove idee, di nuovi sapori, eh, per migliorarsi costantemente e per far sì che anche le persone che mi circondano siano, si sentano e si, e stimolate costantemente da quello che è il mio pensiero che poi è frutto delle esperienze vissute negli anni, eh, sia personali che professionali. Quindi eh, esperienze di vita, esperienze professionali eh, più positive, alcune meno positive, ma tutte che sono costruttive e hanno formato quello che è oggi il mio pensiero. Ottimo. Eh, Qui mi piacerebbe iniziare già a fare una prima provocazione. Eh, voi sapete che ehm... Stiamo parlando alla community, chiamiamola community, di, una, eh, di tutti coloro che a livello internazionale si rivolgono all'Italia per comprare prodotti finiti, vivere emozioni, eh, piuttosto che comprare materiali. E c'è un passaggio di Luigi che abbiamo proprio riportato anche in questa slide, il eh, My Cooking, cioè il mio modo di cucinare basato sull'intuizione, la sensibilità e anche la capacità, in questo caso, di, eh, di, di, di scegliere, selezionare, capire quali sono, io la, la interpreto ovviamente in questo modo, i, i materiali originali, gli ingredienti o materials. Eh, abbiamo in comune degli elementi tra Campomaggi che utilizza la pelle, e ovviamente anche eh, lo chef taglienti che utilizza la carne. In questo momento viviamo nell'ambito nell della sostenibilità, chiamiamo eh, nell'ambito di riconoscere che cosa è vero, capiamo che la pelle è un materiale eh, come lo vive? Cioè, ecco, quanto è cosciente uno chef, Io farò questa domanda anche a Campomangi, quanto è cosciente uno chef della consapevolezza che la pelle è un recupero? Dello, diciamo, dello scarto di un mondo che poi è il mondo alimentare, per cui, perché esiste il mondo della, ristor della ristorazione, del food, cioè chi cucina il cibo, da lì poi ci sono tutta una serie di materiali e la pelle è un derivato di, di cui poi abbiamo creativi e imprenditori che l'hanno trasformato in altri prodotti, come Marco Campomaggi. Beh, eh, credo che innanzitutto uno chef debba oggi soprattutto avere una visione dell'elemento, delle, dell della materia a 360 gradi, nel senso capire e studiarla a fondo per poterla rispettare innanzitutto e per non, e per non sprecare nulla. E qua parlo a partire, non so, mi viene in mente, parliamo di, di, di, un, vola, di un piccione, qualsiasi cosa, partire da, dall'aspetto da, dall esteriore sino ad arrivare all'interno. No? Quindi eh, c'è la pelle, poi vai dentro, c'è la parte di polpa, c'è la struttura ossea, poi c'è l'interiore, c'è il quinto quarto, quindi si va sempre più all'interno dell'alimento. No? Ed è uno studio approfondito, è come una prospettiva dell'ingrediente dell in maniera proprio prospettica che tu lo vedi dall'esterno e vai all'interno per scoprire cosa ha. E in funzione di quello che è un istinto, una creatività, tutto legato dalla conoscenza e dall'esperienza, anche è ehm, quello che fondamentalmente ti porta al non spreco. Quindi, studiare l'ingrediente a 360 gradi per non sprecarlo, per non buttare via nulla. Noi facciamo una salsa, eh, mi viene da del, di coniglio, per esempio, perché, perché oggi ho utilizzato un coniglio, e quindi parti dalle, dalle, dai, dai tagli anatomici fino ad arrivare alla struttura ossea, poi utilizzi il polmone, utilizzi il fegato, utilizzi queste cose qua, poi non voglio andare troppo nei dettagli, per non toccare la sensibilità di nessuno, ma poi arrivi dalle ossa e fai il fondo, fai la salsa di cottura che è il DNA della cucina, no? quindi è la matrice che, può, che fa legare poi gli ingredienti insieme. Poi ti giri, butti via solo, quello che rimane delle ossa che hanno cotto per un'ora, tre ore, quello che è, ma non hai buttato via nulla fondamentalmente. Certo. Questa è, è la visione di un cuoco che lavora a 360 gradi sull'ingrediente. Non so se ho risposto alla domanda. No, io, io se posso aggiungere, sono molto d'accordo e, e, e sul fatto mi vorrei collegare sul fatto di non buttare via niente, cioè nel senso che... Eh, la mia preoccupazione, per esempio, che è molto diversa da, da, nella specificità, perché non uso, più uso la pelle, in realtà uso quello che del vitello non si poteva fare altro che usarla come pellame, come concio, quindi concia, una, pellame, una pelle conciata, e eh, tornerei, mh, mh, vorrei eh, concentrarmi un attimo e ragionare sulla, sul fatto di non... Di, di non di cominciare a pensare la pelle come un qualcosa di non troppo uniforme, di non, cioè col, la pelle col difetto che eh, non diventa motivo di scarto. Eh, io per esempio ho lavorato tantissimo, io ho, sono partito eh, non, come, eh, non come Luigi con, con un'esperienza e con una anche... Insomma, con dei rapporti importanti, di, di, di, eh, di, con maestri. Io sono, sono così, sono stato un autodidatta, ero, ho cominciato a vendere, a, a fare queste cose vendendole sul marciapiede, facevo proprio, ero un ex collega dei, dei, dei ragazzi di colore che vendevano in spiaggia perché facevo queste cose che mi piacevano e le andavo a vendere agli amici del liceo e poi al mare dove io abito vicino al Cigenatico quindi... ma ero affascinato da questa pelle naturale con i difetti e uno ti dice ma perché i difetti? Perché i difetti sono quelli che mi facevano eh, mi, mi rendevano unico quel, quel prodotto che, che aveva solo lui quella, quella, quella cicatrice e secondo me l'autenticità dei miei prodotti e anche l'autenticità in senso generale è dettata dal difetto, cioè l'autenticità è il difetto anche e è il cioè non è la ricerca della perfezione non è la ricerca della finzione cioè noi abbiamo, siamo abituati eh, troppo, siamo stati abituati a fingere e la finzione è il contrario del vero autentico no? La finzione è un qualcosa di bello, ma momentaneo. Il bello con, che, che, che continua a, a, a, ad essere bello è quello che non è perfetto. Perché è intrigante il non perfetto? Perché è unico? Perché, perché, dobbiamo, perché diventa anche ecologico. Perché se io non butto via e se faccio qualcosa che ritengo unico, sono restio a buttarlo. E quindi subentra questa, questa filosofia persa, che è quella della... Conservazione, conservare le cose che, che, che hanno motivo e che hanno de, del valore. E allora il valore qual è? È, quello, è quella cosa che, che probabilmente non è per forza perfetta perché è finta. E quindi mi collego al fatto di, di, di, di cercare di... Uno chef è, è bravo se riesce a utilizzare tutto nel migliore dei modi e ottenendo delle cose straordinarie. Ma sicuramente utilizza anche quella, quel pezzo che qualcun altro... Che non è così bravo, magari lo butterebbe via, perché, perché non è capace di, di farlo diventare bello. Noi, eh, noi dobbiamo essere bravi a, a, ad essere eh, a far diventare le cose belle perché sono anche per quello che sono, non solo belle, perché sono finte. Cioè, io eh, sono una, una, un amante del, del, del, del, del vero, dell'originale, non, non, non di quello. Eh, che per forza deve, deve sembrare perfetto. E quindi mi, mi è piaciuta questa cosa che si, va, si guarda dall'esterno per arrivare all'interno. infatti, ah, Io a, a, allo stesso tempo mi collego al discorso dell'imperfezione, no? perché eh, io faccio l'esempio della mia cucina, che è una cucina che parte dagli istinti, parte da dei flash mentali che poi traduco in tecnica culinaria. La tecnica è una tecnica che si sviluppa proprio in funzione del pensiero, ma non è la, non è la, non è la base di partenza. Esatto. quindi attraverso l'istinto so perfettamente che i miei piatti possono sembrare imperfetti, possono avere delle sbavature, ma sono piatti immediati, una cucina molto veloce, una cucina molto certo. eh, flash, fresca, acida, costantemente in evoluzione e mi sta bene tenerla non standardizzabile. Tant'è vero che è un prodotto che posso fare solo io. Certo. La mano è la mia, eh, poi io eh, ho, ho la necessità, attraverso quello che è poi il sistema eh, anche eh, di, di, di replica, di, di, di messa a punto e di diversificazione de, de, della cucina, essere capace di giocare con delle tavole diverse. No? Quindi, la mia cucina che faccio a Milano è una cucina dove io devo essere presente, comunque, i miei sono, ragazzi sono, eh, vivono con quella stessa idea e quindi riescono a replicarla attraverso delle nozioni, attraverso dei contenuti che condividiamo costantemente, ma poi eh, le altre cinque tavole che io, con le quali io gioco costantemente mi permettono di diversificarmi, no? sempre però con quella riconoscibilità, quindi dall'ingrediente più, cioè dalla ricetta più complessa alla ricetta più semplice c'è sempre un ingrediente che mi identifica e che mi rende riconoscibile. Esatto. E non è standardizzabile. Esattamente. Esatto. Es dico esatto perché sto praticamente leggendo, potreste leggerle anche voi, perché abbiamo vari anche pensieri, Le nostri, i nostri ascoltatori stanno condividendo. Voi avete toccato in questo momento, io direi nella maniera italiana, che è sempre molto più probabilmente molto più fresca. Una battuta è, come si dice, del maiale non si butta via niente. Questo posso dire che tutti noi italiani siamo un po' cresciuti con questa, con que, questa battuta che capiamo benissimo. La stessa cosa possiamo dire, eh, della mucca non si butta via nulla e, e vorrei andare su tutti gli altri, gli altri tipologie di animali. Nello stesso tempo parliamo anche di un concetto che in questo momento, soprattutto con quello che stiamo vivendo, eh, come prima, siamo a casa, stiamo ragionando di più su alcune cose, e parlare di autentico vuol dire parlare anche di qualcosa che effettivamente è, è sostenibile. Cioè non procuro, non ho waste, come si dice, non ho nulla da buttare. E questo è un argomento importantissimo, probabilmente non era stato ancora eh, spiegato in questa maniera più alternativa. E vorrei andare adesso su un altro punto, in, in questo caso torno su un video eh, dello Chef Talienti, eh, questo diciamo, è un paragrafo perché in effetti questo pezzo viene da un video secondo me molto bello, molto biografico, e decontamination, guardiamolo e poi ascoltiamo la... Ci sono le musiche qua anche? Quando io ero in Francia, era il 2003, mi, re, mi rendevo conto che c'era un movimento di cucina mondiale veramente importante e che in quel momento la Francia, che è sempre stata grande eh, espressione di, di cucina stava subendo le influenze dalla Spagna in quel momento che erano veramente importanti, ma anche dal resto del mondo. Tutto Questo serviva perché in termini culturali ci ha permesso a tutti di aprire la nostra mentalità. Ma credo al tempo stesso che tutta questa apertura ha dato spazio e darà spazio a quella che è la vera cultura gastronomica italiana. Perché? Perché l'abbiamo persa in questo periodo. Noi ci siamo fatti influenzare e ci siamo fatti distrarre da quelle che erano le influenze del mondo. Lasciando nel cassetto quello che è la vera nostra cultura, la lasagna, la nostra cucina di casa. L'abbiamo persa, l'abbiamo quasi persa. Oggi la stiamo ritrovando e noi cuochi di seconda generazione, attraverso quello che è stato il percorso prima nelle grandi cucine, attraverso la conoscenza che abbiamo oggi, abbiamo la consapevolezza di, di poterla, di potergli dare una nuova vita. Attraverso, però, una visione totalmente personale. Lascio parlare voi, perché c'è tanto da dire. Beh, sembra, sembra, come dicevamo prima, forse sembra un video girato ieri. No? Questo video abbiamo fatto più di due anni fa, un anno e mezzo fa. E poi, pensando in maniera più approfondita, credo che in questo momento storico eh, una sorta di globalizzazione positiva possa essere di nuovo utile per ri eh, riconnetterci con il mondo esterno in questo momento che siamo tutti chiusi ognuno nel proprio paese no? quindi la, la globalizzazione intesa in modo con contemporaneo e ehm, costruttivo oggi potrebbe servire per, le le per nuove connessioni col mondo esterno ma sempre però di quello che è stato ieri, nel senso di quello che io dico nel video. Io credo fortemente in questo perché eh, oggi noi dobbiamo essere capaci di costruire, di fare un rebranding del Made in Italy. Eh, tutto il mondo ci invidia. Io ho avuto eh, eh, nei, nei miei viaggi che ho fatto eh, per il mondo attraverso, eh, proprio grazie al mio lavoro, Oggi ho mille telefonate di persone che ho conosciuto in giro per il mondo che sono super solidali e che non vedono l'ora di tornare in Italia. No? Proprio perché sono attirati come una sorta di calamita che li porta sempre qua per, per venire a mangiare, per venire a vedere dei posti fantastici. Ecco, questo è il momento forse di costruire un nuovo, un nuovo Made in Italy consapevoli veramente di quello che siamo, di quello che abbiamo, ma anche di come ci siamo comportati in questi ultimi mesi, no? disciplinati. Eh, concreti eh, corretti e quindi siamo un popolo che eh, ha tirato fuori veramente quello che è il proprio modo di essere e oggi dobbiamo essere capaci di venderlo nel migliore dei modi per far sì che tutto rientri Certo Sì, sono molto d'accordo per, per quello che dice Luigi io direi che eh, noi abbiamo uh, un vantaggio eh, che dobbiamo sicuramente eh, non dimenticare. È un vantaggio che ci è stato dato dalla, dal posto dove siamo nati e dalla storia che abbiamo avuto. Il posto che, dove siamo nati è un posto bellissimo e quindi è più facile fare cose belle dove, dove, dove, con un territorio bello. Io vivo in un posto, eh, e, e dico sempre a tutte, tutte le persone che sono qua, a lavorare, ragazzi se non facciamo delle cose belle in un posto così bello vuol dire che noi non, non, non riusciamo, sicuramente non, non è questo il nostro lavoro perché non possono venire fuori cose altro che, se non altro belle perché, perché viviamo in un posto bello e abbiamo una storia bella da raccontare. Dobbiamo cercare di essere molto più veri e la globalizzazione molte volte ha confuso un po' tutti cioè tutti abbiamo... Cioè, nel settore della moda abbiamo, corso, abbiamo fatto delle gare che non erano nostre tutti volevamo fare probabilmente la cosa peggiore è sedersi al tavolo e giocare una partita con delle carte sbagliate noi abbiamo le carte della, della creatività della bellezza e del saper fare ma non soltanto nella creatività ma anche nel saperle fare le cose quindi noi dobbiamo e io ho iniziato ho riaperto l'azienda con uno slogan nuovo e nei miei uffici ho tre uffici di stili per i tre marchi che abbiamo e ho detto ragazzi la, la, la parola d'ordine è lavoriamo e puntiamo sulla verità che andrà di moda, la verità è, una, è sicuramente una delle la verità nei prodotti che uno fa e anche nella, nella, per come si pone nel farli secondo me andrà di moda e la, fra l'altro eh, fatta in Italia a, eh, con, con, se l'Italia si, eh, si appropria di questo è sicuramente un momento straordinario per, per mostrarlo e raccontarlo in giro e sicuramente con, delle, eh, con dei risultati altrettanto importanti noi abbiamo eh, delle tradizioni delle, delle, delle cose che, che, che non possiamo eh, confonderle con, eh, con altri obiettivi noi dobbiamo sicuramente eh, come dire, concentrarsi e, e puntare sulle nostre qualità e puntare su questo Made in Italy che non è soltanto un riferimento eh, di paese ma è un riferimento di bellezza noi abbiamo delle, delle bellezze delle, noi siamo ehm, abbiamo mostrato la bellezza al mondo intero quindi eh, il Made in Italy è un, è, è un brand che sicuramente affiancato ai nostri prodotti che sia un buon piatto, che sia una borsa è sicuramente un qualcosa che dobbiamo valorizzarlo e, e valorizzarlo con eh, con, con tutto quello che noi sappiamo fare a livello creativo e soprattutto a livello anche produttivo. Noi siamo bravi anche a produrre, a farle queste cose. Quindi sono, sono convinto che questo sia un momento difficilissimo, ma un momento che bisogna accoglierlo in questa direzione. Mi viene da dire di... due cose. Sicuramente volevo... Mettere in evidenza quello che è dalla globalizzazione alla localizzazione. Eh, vi do questi, eh, queste frasi semplicemente perché sono quelle che arrivano poi dal mondo dell'industria, della moda, del design, del lifestyle, dove ovviamente è incluso food, turismo, l'immagine che stiamo dando, questo nuovo glocal di cui si sta parlando e voi due l'avete messo in evidenza come anche la parte di sostenibilità. Sicuramente questo ci porta anche a pensare a due altri concetti, il concetto di lento e il concetto di veloce, che a volte si dice slow e fast, però mi piace usarlo nella parola italiana. Lento a volte vuol dire che devo rispettare i processi, la lavorazione, devo anche aspettare dei tempi, come quando entro in un ristorante e voglio mangiare qualcosa, devo aspettare i tempi giusti, non posso avere la stessa cosa quando voglio avere un prodotto. Come vedete nell'imminente questa quest alternanza tra fast e slow, fast fashion, slow fashion, fast food, slow food? È la, qual è la vostra opinione tra queste due parole? se non è... Luigi, vuoi? Dico io? Parlo? Vai, vai tu, vai tu. Vai, vai. Ma, ehm, allora, eh, è sempre una questione di, di, di, di, di, di eh, volersi bene. Eh, noi, io penso che ogni cosa abbia bisogno del suo tempo per essere assaporato e, per, e, e, per, e poter prima per farlo e poi assaporarlo. Eh, io ho sempre pensato che l'attesa sia un godimento maggiore de, dell'avere, cioè nel senso eh, la, il tutto subito è difficile da abbinarlo con qualcosa di straordinario. È vero che ci sono le, le intuizioni eh, non hanno bisogno di molto tempo per essere, per essere prodotte, ma poi da, da, eh, per produrre quello che deriva da un'intuizione comunque deve esserci dietro un, gra, un, un grande lavoro eh, e, e questo lavoro ha bisogno di tempo io ho dei prodotti che eh, Capomasi fa dei prodotti con, de, con una filiera molto lunga, molto lunga perché eh, la concia stessa rispetto a una concia, eh, una concia vegetale rispetto alle altre conce è una conce che dura esattamente più del doppio a livello proprio di giorni io faccio borse che hanno bisogno di essere tinte in capo quindi hanno bisogno di essere asciugate e normalmente sono la loro bellezza dipende anche da, da come uno le lascia asciugare quindi addirittura dal tempo le mie sono legate anche al tempo se è bel tempo eh, divento in un modo se, se è brutto tempo perché mettono di più o comunque siccome sono, sono naturali la luce stessa influisce eh, sulla, sul colore e, e quindi io penso che la, la, la velocità eh, non sia sempre una, una cosa da volere a tutti i costi dall'altra parte eh, penso che eh, così come, come il, il riconoscere la proprie, la, le proprie origini, cioè il proprio, locale, il, dalla, dal, piccolo, dal piccolo paese alla globalizzazione, uno per assaporare la, il vantaggio della globalizzazione deve essere, deve essere ben ehm, cosciente da dove è partito, da, chi, da dove è nato. Le, le origini sono come sono fondamentali riconoscerle. Riconoscere, eh, riconoscere vuol dire eh, avere sicuramente una, la capacità di, di, di trovare la strada giusta per percorrere le strade eh, che ti, ti possono presentare eh, la vita stessa, perché sai bene da dove sei partito. Noi almeno abbiamo, devi avere quella certezza. Quindi sono convintissimo io sono... Ho, ho uh, sicuramente questa convinzione che eh, la, si parte e si riesce a, ad assaporare qualcosa di buono quando c'è stato il tempo, perché possa, eh, il tempo per farlo maturare e per farlo, farlo diventare così. Quindi non, non, non, sono, eh, non ho questa grande passione per la, la velocità a tutti i costi luigi grazie io, io faccio due esempi che sono due delle grandi eccellenze un po italiane ah, eh, cotture lente auto veloci io sono, sono un amante delle, delle automobili se, in tutti i casi ma se sono veloci molto meglio e però eh, sono due cose che si possono sposare bene nel senso cotture lente per godere sia della cottura, se la fai tu, ma anche del sapore che può lasciare una cottura lenta fatta all'italiana in maniera tradizionale. E l'auto veloce, che per andare così veloce ha bisogno di uno studio, di una tempistica eh, e, e di dettagli importanti fatti tutti a monte. Sono due cose che si assomigliano molto no? e che fanno parte, che fanno grande eh, il, il, il, il concetto italiano. no? non solo, perché noi parlo di cucina, ma parlo di, di, di automobili senza fare i nomi di, di quei grandi marchi. Ma sono due cose che si assomigliano molto e che sono che danno grandi soddisfazioni, ci rappresentano e che, come dire, si sposano. Si sposano, si, si uniscono, no? Si intrecciano. Certo. Corretto, per cui mi, viene, mi piace anche leggere di qualche battuta dei nostri eh, L'attesa e come la teoria del piacere di Leopardi. Sì, ma sicuramente. Cioè il, eh, noi abbiamo, eh, abbiamo perso in questi ultimi tempi una, una grande, una cosa importantissima, eh, il valore del desiderio. Il desiderio è un qualcosa di, di, di molto, molto importante che, eh, in questi ultimi anni l'abbiamo eliminato come, con la capacità, de, con il fatto di poterla avere subito e, e di non di perdere questa, questo momento straordinario che è desiderare. E io, io sono, mi piace per, per rimanere nella cucina, mi piace moltissimo il vino, mi piace bere il vino, ma l'alcol, ma non bevo poco, ma quel poco mi piace se è buono e sto, de, de, magari faccio delle de, de, de, de pause eh, di, di un mese, 40 giorni eh, senza vino eh, senza proprio toccare vino perché eh, ho, ho voglia di, di, di, di, di, di, di sentire veramente quanto, eh, quanto è, è, è forte quel desiderio e, e al primo bicchiere dopo 40 giorni mi sembra... Veramente, dico, ma te ma questa è una roba straordinaria. E invece, dopo tanto tempo, e, e, e quindi bevendo quasi tutti i giorni, dopo, per piano piano, non, non godo così tanto. Quindi, eh, questa, questa, questa, questa cosa del, del desiderare, penso che sia, questa attesa, penso che, che debba essere una, una, una, una nuova scoperta, una volta forse era più, era più presente. Parola, per tanti motivi, perché non c'era tanti soldi. Ma... Un altro concetto che secondo me abbiamo riscoperto è il tempo, no? la parola eh. tempo. Io per esempio ho, ho cancellato l'orologio per due mesi, nel senso lasciato lì, non sapevo più che ore fosse, perché comunque le giornate passavano in maniera totalmente diversa e poi ti rendi conto che poi quando rientri nel mondo normale, rientri in una dimensione diversa, molto più veloce, ma sappiamo perfettamente, per l'esempio del vino, che il tempo è fondamentale per maturare nel modo corretto però la parola tempo è un'altra di quelle parole che secondo me abbiamo riscoperto ognuno ha riscoperto del tempo che, che prima toglievamo costantemente a, a, a delle cose che sono poi sono semplici ma, ma essenziali ma secondo me questi sono tutti ragionamenti ecologici cioè perché eh, cioè vorrei dire che ehm, negli ultimi tempi abbiamo preso, c'è stata la, la, la moda dell'ecologia, l'ecologia non è una moda, non deve essere una moda e, e, e logicamente essere ecologico vuol dire anche dare i tempi per la maturazione delle cose, mangiare le cose di stagione, cercare di non essere, cioè io, io sono convintissimo che ci siano tanti... Ehm, tanti comportamenti che ci porterebbero ad essere molto più ecologici senza dover fare chissà che cosa ma seguendo di più dei ritmi che sono quelli naturali cioè noi abbiamo bisogno di io in questi giorni eh, eh, ho capito, cioè questi giorni di, di fermo forzato eh, forse tutti noi abbiamo capito che abbiamo bisogno di momenti forse più vicini a, a, a Natura, alla natura stessa, cioè nel senso che noi viviamo anche con dei momenti, con dei tempi che molte volte vengono consumati in malo modo. E quindi per consumarli in malo modo abbiamo bisogno anche di, perché si possa consumare quei momenti lì così male, abbiamo bisogno di produrre tanta, tanta spazzatura magari, perché non abbiamo il tempo e quindi... Dobbiamo eh, bruciare tante cose in, in, pochissimo, in pochissimi minuti e quindi eh, non dare il tempo, perché ha natura di ri ri riassorbire naturalmente. Quindi eh, se vogliamo le ciliegie tutto l'anno qualcuno deve trasportarle, qualcuno deve... Eh, deve portarle da, da, da migliaia di chilometri, insomma ci sono tante cose che, che sicuramente potremmo fare eh, e, e magari soddisfare quella, quella cosa che dicevo prima, che è il desiderio. Aspettare le ciliegie eh, a maggio è probabilmente mh, molto più interessante che mangiarle a dicembre, a gennaio, perché... <ride> perché no. Per cui possiamo dire... Due parole veramente eh, significative tra tutto quello che avete adesso in questo, detto in questo passaggio: tempo e attesa, come se fossero le due parole chiave di quello che è sostenibile. Perché tempo. Eh, me lo stanno anche scrivendo i nostri eh, partecipanti, c'è cioè chi progetta prodotti, ci sono eh, compratori che comprano prodotti finiti, ci sono consumatori, per cui tempo vuol dire anche loro da, eh, riuscire a dare la giusta dimensione, per cui è una nuova sostenibilità. Ma l'attesa è un altro elemento importantissimo, perché attendere si lega a un altro concetto che è uscito in questo periodo che è Compra bene, compra meglio, compra meno. Bene, meglio e meno. Vi sto facendo una traduzione all'italiana, una serie di buy better, buy less, choose well. Questa è quasi diventata una parola, che sta, una frase che stiamo usando in tutta l'industria internazionale. Per cui direi che sulla... Sulla la frase che sta passando anche sullo schermo, allora che cos'è veramente autenticità, mi viene da dire, mi avete detto tempo, mi avete detto attesa, mi avete detto lentezza. Qual è la ricetta dello chef Talienti per un prodotto, una, più che un prodotto, una pancina, eh, un piatto lento? E qual è la ricetta di, di Marco Campomaggi per un prodotto lento o, in questo caso, un'esperienza lenta? Per quanto mi riguarda, credo che sia eh, l'approccio a, a quello che andiamo da vivere. Nel senso, chi, chi, chi vuol fare un'esperienza di cucina eh, deve innanzitutto rilassarsi e vivere quel momento perché viene nel ristorante eh, con l'idea di scoprire una nuova idea di cucina, non una cosa scontata, dove tutto quello che viene fatto nei, nei piccoli dettagli, nei piccoli movimenti che sono naturali per un certo aspetto, ma sono studiati nei dettagli per, proprio per creare un'esperienza. Eh, credo che eh, sia, sia un nuovo modo di approcciarsi alle cose no? in maniera più intensa, più eh, curiosa e più ponderata Sì, io penso, mm, allora io mi preoccupo sempre eh, quando faccio una borsa, quando faccio qualcosa eh, se questa qualcosa ha motivo di essere conservata cioè c'è un motivo per conservarla neanche tanto per, per, per acquistarla perché io da, è logico che le faccio perché qualcuno le compri ma eh, mi, il mio obiettivo è quello di dare un motivo valido per conservarla cioè io ho questa, questa, questo sogno questo, di, di poter fare delle cose che hanno dei motivi validi per essere conservate, perché considero il tempo una roba straordinaria, il tempo aggiunge valore e noi sappiamo che le cose che si mantengono nel tempo e che non si consumano dalla moda, per quanto riguarda il mio settore, vuol dire che sono cose che valgono la pena, che vale poi magari, eh, che possono essere acquistate, che hanno motivi validi per essere acquistate io penso a un, a un cliente mh, molto res, cioè più responsabile del solito molto attento che vuole sapere che, che, che, che è giusto che sappia anche cosa ci sta dietro la mia borsa che, che, che, che, perché le fa così perché, perché fa quelle borse e non altre perché usa quel materiale e non altro e, e ad un certo punto anche che si quasi cominci anche a, a, a intuire da quale parte sta chi, eh, quell'azienda che fa quelle borse, cioè da quale parte si sta, perché io, io credo moltissimo che nel prossimo futuro, eh, e lo spero, è, forse è un'illusione, e io sono uh, un ottimista e, e voglio, voglio crederci a questa cosa, io credo che ehm, i clienti debbano essere considerati come persone non da eh, sicuramente importanti, ma sono quelli che si avvicinano a te perché eh, condividono con te un pensiero. Eh, io sono convinto che ci si stia, stia avvicinando alla, a quella presa di coscienza. Io ho dei figli giovani, sono 22-25 anni e mi sembra Addirittura che siano attenti mh, a queste storytelling in modo più, uh, uh, cercando di capire se sono vere o no queste storie. Le storie che abbiamo noi in Italia sono delle storie straordinarie. Noi abbiamo, il popolo italiano è un popolo straordinario e che, che ha delle storie incredibili che vengono raccontate da, dai, loro pro, dai prodotti e quindi dai prodotti che fanno. E secondo me eh, l'attenzione la, la, che io metto nel fare le mie borse, e non voglio tradire la mia storia, poi faccio tanti errori e eh, poi faccio borse anche magari che non piacciono a tutti, sicuramente, ma eh, non devo tradire me stesso. Quindi l'autenticità è. Io la, la, la riassumo in un io autentico con, con mille, mille errori, mille, mille contraddizioni, ma, ma non, non è quello che... che, che io credo che, che il, il cliente si avvicini e si debba avvicinare e si possa avvicinare con questi, con questi obiettivi. Posso inserire... adesso abbiamo altri due pezzi... Quando diciamo da che parte stai e parliamo di conservazione, eh, questo è un altro passaggio che trovo interessante. Sì, questa è, di è di io, proprio perché mi, mi, mi, mi spero che le mie borse vengano conservate negli anni. Io metto: abbiamo studiato una crema completamente naturale che. Eh, rigenera la borsa e, e, e ogni, ogni tanto queste sono borse che durano almeno 20 anni e, e abbiamo dato proprio anche questa possibilità di, di, di, eh, di servizio per, per, per assistere ai clienti che, che, che vogliono anche riparare la borsa perché la borsa anche la riparazione è un'altra parte importante e quindi questo è proprio la, la, la, solo per far vedere come si usa questa crema e, e perché eh, prendere cura, prendersi cura della propria borsa è un po' come prendersi cura un po' di se stessi, cioè un po', un po' dice, delle cose care che hai. No? Io sono convinto che ognuno di noi ha delle cose che eh, ci, tiene, ci, ci tiene magari... Eh, ci tiene molto e quindi vuole che si mantenga nel tempo. E allora io ho studiato questa crema per aiutare a, la conservazione. Come una specie di istruzioni per l'uso. Sì, sì, sì. Fatto proprio con dei segnali a prova di storytelling, generazione Z, generazione Y, dove non servono i racconti o le parole, immagini, immagini di conoscenza. Sì, eh, contiamo che alcune borse eh, che ho fatto nel 1983, eh, una di queste l'ho vista poco tempo fa nel, in, una, in un negozio che, che abbiamo di una signora che è arrivata, ha cercato di, di acquistarla proponendogli una nuova e non, ha voluto, non me l'ha ceduta e quindi... Beh, ci tenevo ad averla perché è una delle mie prime borse che ho fatto. Ecco per dire quanto è importante per me la, la, la conservazione e, e quindi la, la, il fatto di, di poter comprare un qualcosa che vale la pena conservare. Ho anche un altro passaggio che vorrei mostrarvi così entriamo dentro un'altra La mia cucina argomento. si basa su dei flash mentali che traduco in tecniche culinarie quindi non parto dalla conoscenza della tecnica, ma parto dall'esigenza di esprimermi, traduco la mia idea in tecnica culinaria. Quindi vado a cercare quello che voglio raccontare attraverso delle tecniche che cambiano costantemente. Questo è un altro passaggio molto importante, <ride> Luigi. Mi piace moltissimo, Luigi. <ride> Grazie. Mi <ride> Mi ma è, è quello che dicevo prima, nel senso eh, l'utilizzo della tecnica, eh, bisogna conoscerla, bisogna conoscere le tecniche. Oggi abbiamo le tecnologie, però non, do, non dobbiamo esserne schiavi, nel senso tutto deve partire da quello che è l'esigenza di esprimersi. Poi le tecniche si evolvono proprio in funzione di quello che è l'idea, nel senso se io vedo un carciofo, vedo un, un piccione o vedo una cosa e ho un flash mentale, io in quel momento vedo un piatto, non vedo solo un ingrediente, ho già la proiezione di quell'ingrediente sul piatto. E quindi eh, molte volte, anzi più delle volte, costruiamo costantemente nuove tecniche, nel senso sono tecniche che nascono sull'ingrediente e non sono tecniche eh, come dire standardizzate o standardizzabili proprio perché innanzitutto l'ingrediente non è mai uguale c'è la zucchina il, la carne che compro oggi o la zucchina che compro oggi non sarà quella di domani quindi devo avere innanzitutto la capacità di riconoscere l'ingrediente e saperlo lavorare, riconoscerlo trattarlo, non snaturarlo e soprattutto eh, costruirgli sopra la miglior tecnica per esaltarlo al meglio quindi non mi leggo mai a una tecnica, ma mi leggo fortemente all'idea di quell'ingrediente e, e all'evoluzione di quell'ingrediente. Questo posso dire, questo esaltare la migliore tecnica in base all'ingrediente, fa anche parte della, veramente del concetto di saper valutare la qualità. Questo è un altro passaggio molto importante che ci troviamo tutti, quando dico tutti, il mondo eh, dei prodotti, dei consumi, delle esperienze, a raccontare a coloro che vogliono vivere l'Italia. Ed è giusto anche, posso dire, educare, vuol dire accetta ed apprezza che ci sono delle tecniche più appropriate rispetto a delle altre. Questo eh. è veramente un passaggio importante, credo che avete dato io vorrei vorrei ancora rimanere veramente tantissimo con voi eh, ma non voglio nemmeno rubarvi tempo perché qui ci sono varie domande risposte abbiamo risposto in parte eh, più o meno a tutti prima di ringraziarvi e di passare questo grazie a tutta la community ma in particolare a voi se volete aggiungerci un'altra cosa benvenga di rimanere ancora eh, connessi perché avete veramente messo in evidenza in una maniera talmente autentica, eh, vera, eh, semplice e anche molto emozionale quello che è il messaggio di che cos'è sostenibile oggi. Da parte mia Grazie. Ma direi che abbiamo... Luigi, vuoi dire qualcosa? Ma noi siamo stati, eh, credo che abbiamo, abbiamo dato un'idea, un eh, come dire, attra attraverso quelle che sono le nostre percezioni, le nostre idee, abbiamo, abbiamo risposto un po' a questa domanda. Credo, eh, mi, ri mi ricollego un attimo al tempo no? e alla ricetta che in questo momento, dopo tre, più di, quasi tre mesi di stop, non deve esserci per forza la rincorsa alla ripartenza. Cioè bisogna ripartire, ma con i tempi giusti e nel modo corretto, in maniera costruttiva e non veloce. Tutto qua. Certo. Questo è quello che mi sento di dire. Sono d'accordo. Sicuramente... Non bisogna... non bisogna ripartire solo per forza per ripartire, ma bisogna partire magari in un... aspettando un attimo con un po' di tempo, ma in maniera costruttiva, sinergica e corretta. Sicuramente, anche perché, eh, sicuramente, questa ripartenza è eh, una ripartenza importante perché non è. Eh, stiamo abbandonando un mondo che già era un po' in difficoltà, e stiamo entrando in un altro in un'altra. diciamo in una una fase nuova, no? una fase dove, dove sicuramente la, le persone a, saranno più lontane e anche più vicine, ma eh, dovremo, dovremo imparare a, a, a vivere e, e, in modo un pochettino diverso rispetto a prima. E probabilmente questa, io sono molto, come dicevo prima, eh, molto preoccupato per, per, perché è sicuramente un momento veramente tragico per il nostro settore, ma un po' per tutti i settori, ma penso che ehm, eh, l'uomo, diciamo, ma io parlo de, degli italiani, siano così anche capaci di, eh, di cogliere anche le parti interessanti che, che, che possiamo aver vissuto in questi ultimi tempi. E soprattutto ehm, io penso che una delle cose importanti eh, da, da, da mettere a fuoco in questo momento, ognuno di noi nella nostra azienda, è quello di ehm, concentrarsi sulla... costruire una squadra ancora più, più, più, più potente, più, che ancora più motivata, ancora più... Eh, sapevole. Diciamo, sì, con grandi... Eh, con, con, con una, una cultura un pochettino diversa, cioè che, che va a cercare di rallegrare, cioè ogni persona si ralleg deve rallegrarsi della bravura dell'altro che gli è vicino, quindi cercare di essere proprio, come dire, capaci di, di, fare, di, di diventare più uniti perché... Eh, anche nel, nel capire bene da, da in che direzione si vuole andare quindi sono d'accordo con Luigi magari essere più calmi nel partire ma eh, proiettarsi e, e quindi avere una visione ancora più comune cioè nella propria, in ogni azienda condividere una visione perché in questo momento si ha bisogno di avere le idee chiare su quello che andremo a fare da adesso in poi e quindi magari attendiamo un attimo per metterle a fuoco meglio e poi condividiamoli di più, di, cerchiamo di farle diventare proprio nostre tutti e cerchiamo di diventare veramente più, eh, più diciamo, cerchiamo di diventare quell'azienda è, è, nella quale sei orgoglioso di arrivare la mattina, sei orgoglioso, da, cioè cercando quasi di... di, di, di di, di, di stimarti di, di partecipare, di essere parte di quell'azienda. Quindi questo penso che sia una cosa molto giusta, dove ponderarla bene e valutarla bene e, e ci vuole un pochettino di tempo, quindi non affrettarsi troppo. Come direi, dicevo, che, direi che anche questa quest oretta che abbiamo trascorso. Eh, che è passata velocemente in effetti, dove ci siamo presi il tempo di parlare, di raccontarci, di non sovrapporci, cioè, direi che siamo ricevendo veramente tanti complimenti, complimenti perché abbiamo toccato filosofia, etica, anche psicologia, ma nello stesso tempo la parte creativa che forse per qualcuno è anche la parte più forte che sta legando questi, tutti questi mondi. Io vi ringrazio, vi ringrazio veramente. Grazie a voi, grazie a te. Grazie. Vi auguro che quando il tempo ce lo permetterà, perché sarà possibile, ci incontreremo fisicamente perché comunque la parte fisica sarà sempre molto importante per toccare, annusare, gustare, indossare. Questo comunque è un elemento umano che riteniamo, riteniamo sempre importantissimo. Io andrò sicuramente a visitare il ristorante Lume e quindi andrò a mangiare <ride> da Lume. <Luigi. Grazie. ride> sicuramente con Caterina, mia moglie, che è una grande cuoca, quindi... <ride> Andremo a mangiare perché mi ha fatto, guardando i video e sentendolo parlare, sono sicuro che rimarrò molto contento. Ti aspetto, ti aspetto. Per cui confermo perché tutta la nostra community sta praticamente dicendo lo stesso. Io non sono una grande cuoca ma dal lago mi sposterò e tornerò a Milano perché questo sarà sicuramente il momento. Grazie, Bene. grazie, grazie molto a voi, grazie. ciao Luigi, ciao, ciao, ciao mille, ciao. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. grazie, ciao.